Zombie apocalypse. E comunque ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, nuovo video, dopo cena ovviamente, dopo aver, eh, come si dice, mangiato e tutto il resto. Allora, questo è un video su tutti i miei campioncini che cioè ho, campioncini prodotti. Tutta la mia scorta beauty, tutte le mie scorte beauty che ho preso in tutti questi anni, in questo periodo e non solo, periodo no, questo periodo no, però negli ultimi periodi da, da adesso in poi. E vediamo un po', allora qua c'è innanzitutto come siamo da qua, qua c'è i miei dischetti struccanti con fonte da vedere, dell'Eurospin Fior di Magnolia. Maxi, dischetti struccanti. Poi qua c'è una busta. Perché ti solo i campioncini? Che tanto se li faccio vedere tutti, non finiamo più. Sono qua dentro. Poi qui lo stesso. Scusate, a morirlo: sto, sto digerendo. Sto digerendo, vabbè. Campioncini, campioncini. Come vedere: campioncini. Sì. Poi qua. Ehm, roba di dentifricio come, eh, avete constatato roba di dentifricio anzi per lavare i denti sì. ne ho ben 2 o tre se non erro poi qua roba per stroffiarmi il naso per il naso come potete vedere poi altri campioncini non bastano tantissimi campioncini qui a quello farei decluttering perché tanto ovviamente non mi ci non, non mi stanno più boh non lo so poi guarderò poi qua ho tre pazzetti no pazcetti gli iscritti stoccanti ho la crema crema leo crema vedete qua ho anche un detergente scusate un detergente intimo alla camomilla di qua c'è altre cose c'è di no, no, cose questo c'è la mano che si fa qua no, vabbè. poi qua c'è un altro c'è un altro ehm, una travusta con dentro strisce depilatorie per la ceretta alle gambe e alle braccia depil zero non so se si vede lice depil zero maschere tessuto al melograno che tra l'altro so che sono buonissime anzi sono buone perché l'ho provato so che di volte qui e aspettate bene allora qui c'è più Zero come potete constatare come potete vedere Debbie Zero eccolo qua altri eh, stick per il naso punti neri che non so quanto l'ho pagato ma non l'avevo pagato io so che so quanto mi danno l'euro ho preso tanti campioncini che ancora non ho avuto modo di prenderlo e provare però presto proverò maschera in tessuto oh è proprio qui altri campioncini adesso ve lo apro aspettate un secondo ok allora se avete sentito un rumore strano non era nulla di che di, di grave ma era, stavo aprendo la zip di questo astuccio quindi non vi preoccupate non era nulla di vergognoso anzi quindi questi sono i campioncini della eh, roset Roche, che i Roche che chissà se vanno ancora bene ma non l'ho so per provare provare poi un profumo cos'è, moschino, pink boh, boh, boh, bo. non so come si legge boh, boh, boh io in francese, andiamo bene fino a un certo punto sono un po' rucidita in francese, però vabbè moschino, comunque questo è quanto una crema mani, aspettate crema mani Anna Blu Marine, vedete poi un... Mm. Balm, un lip balm così fatto così vedete delle aven poi un labello e, e nulla degli orecchini che non so cosa si fanno qua ma li devo togliere da qui perché non si fanno non per niente poi boh, vabbè li metto qua sopra ok poi un altro burro cacao ma va si sì. E poi eh, il detergente della VCI, che lo devo usare assolutamente. Una palette che non so se sia ancora buona, ma vabbè, St stabiliremo se è buona o meno, verificheremo. Aspettate certo, certo, un secondo, un campioncino di cosa di hey phone. come dice Antonella I consigli di Antonella 2 il consigli di Antonella 2 dice hey phone, hey phone vabbè io non voglio urlare troppo perché non voglio disturbare mia nonna che sta guardando la tv la tele e niente aspettate si sì, io sì. ho chiuso la zip Onde evitare di fare un macello col telefono poi Qua chiudo tutto tanto non ci fa più niente ok ah, ecco qua se vedete questa busta è perché ancora ho avuto i prodotti che ho finito di recensire vedete sono tutti qua dentro ho finito di recensire anzi li ho finiti di recensire in un video a parte però poi, qua c'è tutti gli altri campioncini che, inutile, che vi faccio vedere, è inutile, che vi faccio vedere perché ve ne sono veramente tanti. Aspettate, ve li faccio vedere. Eccoli qua. Aspettate, un secondo. Eccoli qua. Questi sono dei pezzi per sempre di Look Fantastic. Presi dal sito di Look Fantastic. E poi, qua c'è la brochure come potete vedere. La brochure. Oh tanti campioncini e questi ovviamente li ho sostituiti a quelli di, di Look Fantastic non so come si chiude questo aspettate non batteria via ok qua se ne sono altri campioncini non ve li faccio vedere tutti una presa veloce ah per esempio devo utilizzare questo tanto Tanto un rosa intimo perché non l'ho ancora utilizzato. Vabbè, questa è una maschera a piedi che prima o poi mi servirà, quindi la utilizzerò per forza di cose, altrimenti non lo so cosa succede, ma non, non sarà più buona se non la uso subito. Quindi mi... non l'ho comprata all'istante questa, l'ho comprata da tanto tempo, ma spero che sia ancora buona della Dr. Show, vedete? Torto eccola qua, la metto pure bella la luce qua, boom. ah c'è scritto di tagliarla e metterla dentro un calzino il piede dentro il piede dentro questo calzino e mettere dentro un calzino ancora aspettare a rimuovere dopo 20 minuti io aspetto anche meno di 20 minuti perché non mi fido boh, non ho mai provato queste calzettine quindi non saprei questo è un altro campioncino della roche rospose vedete e niente quindi nulla ragazze. Il, il viaggio dei, del, del, del video finisce qui, ovvero il viaggio, che sto parlando strana. No, nulla, vi dicevo, tutto qui, anche i campioncini sono questi, e, e niente ragazze questo era tutto. E, questo con tutti i campioncini che ho, questo rossetto non ci fa niente, ma appena appena... Nel tempo lo tolgo e lo metto da un'altra parte che non ci fa nulla Anzi lo tolgo qua subito E lo metto da un'altra parte Anche questo Vabbè Io non so cosa si fanno qui. Boh. Qui. Niente ragazzi Questi erano tutti i miei campioncini Anche di qua è pieno di campioncini Che ho dovuto strautilizzare nei, nei miei video E ancora non ho avuto il tempo Ma vabbè dettagli questo lo metto davvero e di viso corpo di tutto cioè. qui ho ancora da iniziare la inizia crema e non l'ho ancora utilizzata qui c'è il mio siero um, viso della Vichy vedete? VC e nulla. A posto. Ragazze, io vi lascio con questa bella schermata del video, ovvero questa bella visuale panoramica, come la volete chiamare voi, come la Dio si voglia chiamare, e ci vediamo al prossimo video, per l'appunto, e niente, a presto, baci, ciao ragazze, un bacio.